Sono uscite delle indiscrezioni su GTA 6, il prossimo gioco di Rockstar Games. In sviluppo dal 2014, dovrebbe uscire nell'autunno del 2024. Tuttavia, secondo queste indiscrezioni che sono uscite il gioco potrebbe essere annunciato quest'estate e, a quanto dicono le dicerie, si sanno già molti dettagli. In primis il gioco sarà disponibile su tutte le piattaforme next gen, quindi PlayStation 5 e Xbox XOS e ovviamente anche per PC. I leak che stanno in giro per internet dicono che la campagna di gioco dovrebbe durare 75 ore e che la mappa si dovrebbe estendere per qualcosa come 225 km quadrati, includendo Liberty City di GTA 3, Vice City, Castle City di Manhunt, Kotal di Manant 2, che sono sia Manant che Manant 2 altri titoli della Rockstar Games. Molto altro dopo la sigla. You can Benvenuti e ben qui in questo nuovo video di FK Breaking News, io sono Valerio e oggi vi porto una notizia che riguarda le indiscrezioni su GTA 6 e anche, per rimanere in tema videogiochi, una notizia sulla Nintendo, colosso dei giochi giapponese. Ma prima di cominciare vi voglio ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina così da non perdervi gli altri video che porto su questo canale e inoltre seguitemi su Instagram, qui sotto c'è il mio tag dove porto anticipazioni di video che faccio qua sul canale e condivido anche felicemente il mio account di Instagram con il mio cane che fa come dico sempre le cose da cane benissimo non perdiamoci in chiacchiere e proseguiamo con CTA 6 da quel che si dice i protagonisti di questo nuovo gioco dovrebbero essere tre Riccardo, Casey e Rose Riccardo dovrebbe essere un agente speciale della polizia colombiana assetato di potere e soldi mentre Casey è un ex pugile infine Rose che dovrebbe essere il personaggio che in teoria dovrebbe essere quella più mite e normale dei tre in realtà la descrivono come un personaggio estremamente freddo e determinata da quel che si dice il gioco dovrebbe partire più o meno in questa maniera dopo un piccolo prologo in sud america i tre si incontreranno a vice city dove iniziano a fare le cose bericchine da classico gta ad oggi non si sa molto sul finale e io dico ovviamente però da quel che si dice Dovrebbero saltar fuori cose vecchie da altri GTA come auto, musiche, brani musicali e robe di questo tipo che magari ci fanno tornare indietro nel tempo La domanda principale è da dove vengono questi leak? Semplicemente un tizio ha raccolto le varie indiscrezioni e post che ha trovato qua e là sui siti come Reddit e le raccolte in un unico documento. Queste indiscrezioni non vengono ovviamente dalla Rockstar. Nessuno si è intrufolato furtivamente di notte a rubare segreti industriali alla Rockstar Games. Ovviamente, quanto di tutto questo è vero non lo possiamo mai sapere. Se è vero che il gioco uscirà nell'autunno del 2024, fra due anni possiamo vedere quanto corrisponde a verità quello che è stato detto oggi. Ma c'è anche da dire che la Rockstar Games ha anche tempo per modificare e di smentire tutto quello che si è detto sinora. Essendo un tema di videogame si riporta anche una notizia sulla Nintendo, dove un anonimo fan della Nintendo ha acquistato per un valore di 40.000 dollari delle azioni della Nintendo affinché lui potesse sedere durante l'assemblea annuale degli azionisti. Durante l'assemblea degli azionisti questo fan che ripeto è anonimo ha fatto una domanda a niente poco di meno che Shuntaro Furukawa, il presidente della Nintendo, dicendo perché hanno abbandonato uno dei titoli più belli della Nintendo, F-Zero. Io ci ho giocato una marea di volte. Furukawa risponde con una di quelle classiche risposte politiche dicendo che è difficile sviluppare nuovi titoli o sequel di tutti i giochi che ha la Nintendo, però apprezzano che i fan hanno questo interesse a mente sui loro prodotti videoludici. Shinya Takahashi, l'amministratore delegato della Nintendo, sembra essere più ottimista nel senso che lui risponde a questa domanda che valutano sempre la possibilità con i loro sviluppatori di nuovi titoli oppure di proporre dei sequel di giochi creati in passato grazie al cazzo è il vostro lavoro quello di creare nuovi videogiochi vabbè anche questa è una risposta politica perfetto pinguini con oggi ho concluso scrivetemi nei commenti qual è il vostro gioco preferito nintendo e anche fatemi sapere qual è il vostro titolo gta preferito io sono innamorato tuttora di Vice City infatti quando ho fatto il video dove parlo di Napster ho aperto canticchiando la canzone Video Kill the Radio Stars perché mi ricorda Vice City quindi come al solito vi ringrazio per avermi ascoltato e ci vediamo col prossimo video ciao